No, questa cena supera le più grosse aspettative quest'anno abbiamo superato le 400 presenze abbiamo dovuto dire tantissimi no tra ieri ed oggi e questo è merito soprattutto di una persona che lavora all'interno dell'ente che segue tutta l'organizzazione davvero mettendoci tanta energia e tante risorse che è Cinzia Girometta che è una corona del settore oggi è venuta apposta con la lista perché poi devo ringraziare gli sponsor e abbiamo qui anche la responsabile del settore Sabrina Massazza e l'Elisabetta Pozzi che è rientrata dalla maternità e ha seguito il settore dei servizi sociali e quindi questo è un momento in cui anche i dipendenti dell'Ente si fanno parte della città attiva di queste serate così belle, credo che sia davvero un applauso che meritano integralmente. Quest'anno, come tutti gli anni, abbiamo deciso, poi l'assessore Nicolai entrerà più nel dettaglio, di destinare il ricavato a due associazioni del territorio, rendiconteremo e faremo vedere quello che, abbiamo, che si è acquistato con la vendita dei biglietti e la cena della solidarietà dello scorso anno e credo che questa festa rappresenti davvero il cuore della città e in termini di solidarietà ed è diciamo, un risultato che ogni volta mi emoziona perché riusciamo sempre a battere il record dell'anno precedente. Quindi sono sicuro che già l'anno prossimo dovremo trovare il modo di ampliare gli spazi, non so come si possa fare. Ringrazio Luna Rossa perché ci ospita, le associazioni culturali, il Comitato delle Associazioni Sociali e Culturali e la banda che sempre ci accompagna in tutte le iniziative e le varie associazioni che rendono possibile questa bella, questa bella serata lascerei la parola a Don Luca che è il premosto della città impegnato anche lui in una fusione delle diverse parrocchie e quindi questa significare anche la collaborazione leale e sincera con, con le nostre parrocchie davvero grazie a tutti e buon procedimento Io ringrazio molto il sindaco, l'amministrazione perché stiamo lavorando veramente tanto anche insieme questa festa è iniziata il 4 ottobre oggi siamo al 20 quindi veramente tanti avvenimenti che sottolineano varie dimensioni della festa fare festa vuol dire ragionare sulle ragioni del bene sulla bellezza che ci aiuta fare festa vuol dire trovare, abbiamo fatto in piazza Ognuno esprime anche le proprie sensibilità, vuol dire celebrare, vuol dire fare cultura, ma vuol dire anche lasciare segni tangibili come quelli di questa sera che danno futuro per altri, non solo per sé. Tutte queste dimensioni fanno bene, fanno bene alla città, fanno bene a noi. Anch'io rimango colpito che ogni volta se cerca una sede nuova perché si continuano a espandere, andremo sul lago, faremo dei terrazzamenti, non so, avanziamo mettiamo a posto la cava, facciamo qualcosa per, per accogliere ancora di due persone soprattutto questo, in questi momenti sono, come dire, un po' è con la punta dell'iceberg cioè qui uno vede qualcosa di quello che in realtà avviene quotidianamente cioè di, di gente che quotidianamente lavora a servizio della Città e noi non lo vediamo, lo vediamo solo qui la rappresentanza di tante persone, ma non vediamo tutto bene, il bello che c'è, quindi, io vedendo questo scenario penso a tutto quello che avviene tutti i giorni di questo servizio che tenisca la mia città. Per cui, una grande gratitudine, ammirazione e anche il desiderio di conoscere meglio le singole realtà. Quindi, un grazie davvero a tutti e andiamo avanti verso l'alto e sul meglio. Buon cammino a tutti. di essere prolisso. Allora, io faccio fretta, chiamo il presidente della consulta sociale Antonio Denisi, il presidente della, cultura, della consulta culturale ambientale Uberto Tampone la presidente dell'associazione Aios, la Velliera, e la presidente del Banco di Solidarietà, Monica Vintiviglia. E infine il presidente dell'Auser, Enzo Pasta. Allora proviamo a dare una spiegazione della presenza di queste persone il presidente dell'Auser Enzo Pasta è qui perché come diceva il sindaco è un momento anche di restituzione e quindi qui vedete una delle sedie che sono state acquistate con la raccolta eh, avvenuta con la cena della società dell'anno scorso che è stata donata all'Auser poi magari Enzo ci fa un breve cenno di commento funziona, le altre sono in uso a Croce Bianca che stasera doveva essere qui con il suo presidente ma loro si impegnano per noi, per i nostri bisogni e non sono riusciti perché sono impegnati in servizio, eh, sono arrivati? Eccoli qua, buonasera Croce Bianca, buonasera Allora, Mariangela Maria e Monica rappresentano le due associazioni che nell'ambito nell della riunione tra le varie associazioni sono state individuate come le, le associazioni alle quali doneremo il ricavato per i progetti. Sapete che eh, sono stati individuati dei progetti o degli acquisti di materiale che serviranno per i ragazzi disabili e per il miglioramento e la diffusione del, del pacco che il banco dona ai nostri eh, concittadini più bisognosi. Io mi fermerei e inizierei a dare la parola al presidente della consulta sociale per un saluto. Grazie a tutti, voi rappresentate per me i volontari terreni, siete tutte quelle persone che riuscite a regalare attraverso il vostro bene un sorriso, una speranza a quelle persone che stanno affrontando un periodo, un cammino non, eh, meno adagiato del nostro, siete delle persone che hanno come obiettivo il far bene e questo far bene l'avete dimostrato con tante persone che vedo in questa sala. Grazie mille. Roberto, Diego. Buonasera a tutti. Eh, niente, in quanto Presidente della Consulta Culturale ho dato un supporto, abbiamo dato un supporto alla Consulta Sociale per organizzare questa, questa bella cena della solidarietà il progetto è partito tantissimi mesi fa come tanti sanno è stato tutto un percorso di progetti presentati di votazioni fatte sui progetti votazioni addirittura fatte sulla, sulla cena di cosa, doveva, di cosa doveva essere composta la cena quindi è stato tutto un percorso durato mesi e quindi vedere questa distesa di persone che partecipano questa sera è una, è una, bella, una bella cosa insomma. grazie a tutti Io volevo dare e dire soprattutto un grazie anche alla banda, al nostro corpo musicale della libertà che ci ha aiutato per una bellissima rappresentazione. Grazie, grazie davvero. Allora, Enzo, vieni e racconta un po' cosa è successo. Buonasera a tutti. L'anno scorso nella cena della solidarietà il programma prevedeva che i fondi raccolti venissero destinati all'Hauser e alla Croce Bianca. Noi abbiamo preso Montascale, che adesso poi dopo vi facciamo vedere come funziona, che sostanzialmente serve per agganciare la carrozzina a una persona che abita, che ne so io, al primo piano, che non può camminare, che quindi non c'è la parete, non c'è l'ascensore, quindi non potrebbe mai uscire di casa, con questo strumento agganciamo la carrozzina, la facciamo scendere per le scale pian pianino, naturalmente non, non bisogna avere premura però comunque e poi dopo una volta che la persona ha fatto la visita la riportiamo a casa e il motascale avendo i cingoli sotto come il carro armato sale e scende con abbastanza facilità. Allora, L'idea era nata perché purtroppo, purtroppo per fortuna, non lo so, ognuno poi la giudica, purtroppo San Giuliano è una città abbastanza vecchia ed è una città che, eh, che vede molte case dove non c'è l'ascensore e dove ci sono persone, noi sappiamo perché è stata fatta e stiamo facendo ancora un'indagine, ci sono un sacco di persone che hanno difficoltà per non dire addirittura nel caso peggiore che non riescono a uscire di casa. La, eh, questo strumento ha un solo piccolo difetto nel senso che quando arriva a livello del piano o del pianerottolo in realtà per girare per, quindi per, per girare per fare l'altra rampa di scale ha bisogno di uno spazio di almeno un metro e questa è la difficoltà che è sorta che abbiamo riscontrato perché purtroppo avendola provata pratica abbiamo riscontrato che in alcuni caseggiati non c'è questo metro e quindi non riusciamo a salire né tanto meno a centro. Quindi voglio dire fortunatamente la Croce Bianca con la quale noi collaboriamo tutti i giorni, come collaboriamo con l'AIOS, fortunatamente la Croce Bianca ha preso queste seghe per eh, i cardiotonici per cui servono, sono molto più maneggevoli e fanno sostanzialmente lo stesso hanno lo stesso risultato che, che parleremo noi con, con il Montascale e quindi diciamo che in base a questa collaborazione che esiste che è stata promossa anche dall'amministrazione comunale e che quindi c'è questa collaborazione così stretta noi per esempio oggi il nostro, il nostro Montascale l'abbiamo dato in, in prestito comunque che è una cosa di tutti, non è che dell'Ausen io ho sempre detto che la cosa è della città, quindi chi ne ha bisogno basta che si faccia avanti e eh, lo può utilizzare, l'abbiamo dato all'IOS perché ha necessità per fare delle scale di questo, di questo strumento. Quindi eh, il risultato alla fine di questa cena come di quelle precedenti e eh, come sarà sicuramente anche di quelle future è il fatto che le associazioni della città collaborano tra di loro al fine di aiutare la cittadinanza e tutte quelle persone che sono in difficoltà e che hanno bisogno grazie a tutti buona continuazione passiamo ora ai rappresentanti delle associazioni ai quali devolveremo il risultato di questa serata io partirei da Monica Ventimiglia Ieri Monica è la presidente del Banco Alimentare. Allora, io volevo ringraziare a nome soprattutto del Banco, ma soprattutto delle 137 famiglie che tutti i mesi ricevono il pacco di generi alimentari. Quello che, quello che raccoglierò. Quello che raccoglieremo stasera lo useremo soprattutto per implementare il pacco con tutti i generi che normalmente le aziende o il banco alimentare non ci donano, soprattutto prodotti per l'igiene, detersivo della lavatrice, pannolini per la prima infanzia. Eh, quello che sempre mi commuove eh, di questo è che eh, so e perché lo vedo lo percepisco che il lavoro che noi facciamo quotidianamente per recuperare le cose per portarle alle famiglie per fargli compagnia per offrirgli un'amicizia una possibilità non è solo un lavoro vostro ma è un lavoro di tutta la città Credo che la conosciamo tutti quanti, quanto Monica è la presidente dell'Aios e ci racconta un po' di cos'è. Buonasera, grazie, scaldate il cuore, veramente, a vedervi così tanti e così presenti. È una garanzia, è una garanzia perché ogni anno dobbiamo affrontare un gradino in più, non solo con molte scale ma con le varie difficoltà che si avvicendano perché vuoi le leggi, vuoi eh, proprio l'organizzazione, soprattutto quando hai a che fare con un'associazione che si occupa veramente di problematiche che hanno bisogno di essere affrontate con un occhio giuridico, con la giusta eh, dimensione del problema. Si chiama Associazione per l'Integrazione e l'Orientamento dei Soggetti Svantaggiati, è un titolo che volutamente non ha voluto parlare di handicap perché per sempre è sempre stata la nostra mission, quella di far sì che i ragazzi siano il più possibile integrati con tutti noi. Sul vostro tavolo quest'anno avete come esempio le calamite che sono state fatte dai volontari e dai ragazzi di Aios. È stato lavoro fatto veramente col cuore. Sì, sì, Gina Greco fa parte del direttivo, certo, certo, non è solo consulenza, ci ha messo le mani in pasta, anzi nel, nel gesso, perché erano tutte formine di gesso, sono quasi tutte formine di gesso, qualcuna è ceramica perché abbiamo messo un po' insone spirito. Ora, noi siamo in una fase di trasformazione, in gestazione c'è la possibilità di dotare questa città finalmente di un centro socio-educativo funzionante e funzionale ai cittadini che ne hanno bisogno. Dico che siamo in gestazione perché abbiamo avuto l'approvazione per i primi cinque posti che non servono, non sono sufficienti né all'automantenimento dell'attività né a garantire alle persone che ne hanno bisogno un'equità perché i ragazzi devono andare anche altrove e sono cittadini di questo territorio ci stiamo impegnando per ampliare abbiamo avuto da parte di Avis una mano enorme perché ci ha consentito con il contributo di volontari di aprire una porta e di darci l'accesso ad un piano che fa sì che i metri quadrati, perché purtroppo la burocrazia misura i ragazzi per metri quadrati, 15 metri quadrati per ragazzo e quindi ci, ci troviamo in questa fase di messa a norma di tutto per riuscire ad aumentare l'accoglienza, quindi il progetto che abbiamo presentato che è di computer o comunque di materiale informatico perché i nostri ragazzi pubblicano un giornale Stanno tutti a scrivere al computer, a collegarsi a internet e sono emancipati in questo. Abbiamo dei computer presenti, fanno turno, perché non hanno la possibilità di averne una testa, neanche i cinque che posso, potrebbero avere. Questa, questa organizzazione, questa serata ci consentirà di dotare di questa strumentazione i ragazzi. E questo è un primo passo, noi stiamo andando avanti con l'aiuto di tanti, devo ringraziare Avis, devo ringraziare Auge perché senza il montascale non verrebbe provata l'attività perché se ci capita una carrozzina come va il piano di sopra senza una corretta eh, integrazione di quello che abbiamo perché occorre mettere a norma i bagni per esempio. E adesso stiamo lavorando in questo senso, quindi Grazie per tutto quello che potete fare, che avete fatto fino ad oggi per sostenerci. Passo la parola al rappresentante della Croce che ci racconta un po' l'esperienza che hanno fatto con gli strumenti che avete ricevuto. Buonasera a tutti. Allora, io sono un semplice volontario però vi eh, voglio salutare da parte, da parte di Fronsuti Riccardo perciò grazie a tutti e vi ringrazio per la donazione cioè io non posso raccontarvi tante cose perché <ride> non è che sono portato per raccontare comunque grazie ancora e riferisco a Fronsuti quelli che mi avete detto grazie Dire grazie è sempre giusto, non si abusa mai, io ringrazio di nuovo tutti quanti voi perché veramente al di là di tante valutazioni che si possono fare San Giuliano è una città che quando c'è la chiamata per la solidarietà è sempre presente davvero e questo è importante, che dire? Le associazioni, i loro presidenti stanno già lavorando alla seconda edizione della festa del volontariato e di stamattina la decisione, quest'anno la, la festa del volontariato sarà eh, allocata, alla, inizierà alla fine di aprile e durerà dieci giorni con tutti gli eventi che i presidenti delle tre consulte stanno già iniziando a come dire, delineare. Volevo un tema di solidarietà ricordare a tutti che il Consiglio Comunale di San Giuliano, e se io non ricordo male all'unanimità, quindi una cosa che la Maria Grazia Carminati me lo conferma, il Consiglio Comunale all'unanimità un, un anno e mezzo fa, forse qualche, quasi due, ha deciso di creare un'iniziativa per raccogliere dei fondi da destinare poi a uno di quei territori colpito dal tremendo terremoto dell'agosto 2016 quello di Amatrice insomma, che si è propagato tra Umbria, Lazio e Marche martedì sera, sempre qua c'è la cena che si, credo che si chiami Amatriciana Solidale di conclusione di questa raccolta fondi in maniera tale è un, è un momento per stare assieme, è un momento per stare assieme, il prezzo è assolutamente modico, sono semplicemente 10 euro, è un modo per stare qua tutti assieme, condividere, condividere questi momenti e dare la conclusione a questo progetto in maniera tale che poi questo lo decideranno. Eh, i consiglieri comunali che sono coloro che hanno dato il là l'iniziativa, come concretizzeremo nel senso che immagino magari anche un momento di eh, vera e propria eh, solidarietà in loco, cioè arrivare in quel territorio a portare questo assegno simbolico al sindaco del comune di Amandola dove è ubicato l'ospedale dei Sibillini in questa comunità montana sostanzialmente il cuore, il fulcro della comunità è l'ospedale che è stato gravemente danneggiato. Quindi so che in tanti si sono già informati e hanno già acquistato il biglietto. Credo che sia possibile, se qualcuno vuole, anche già stasera, credo che la Cinzia sia dotata già di biglietti. Io vi, vi, aspetto, vi aspetto perché... Avremo modo poi di rendicontare a tutta la città anche questo avvenimento e quello che siamo riusciti a raccogliere grazie all'iniziativa di tutto il Consiglio Comunale. Grazie davvero a tutti. grazie.